E adesso lasciamo le pagine di cronaca per dedicarci invece a quelle culturali, con la nostra inviata Grazia Troppa che ha intervistato per noi il dottor Pinkerton. Mm. Benvenuti e bentrovati a Telegiornale Lombrico. Oggi abbiamo l'onore di intervistare uno studioso americano, il dottor Pringles. È uno studioso molto famoso e noi oggi abbiamo la fortuna di essere qui a casa sua in Italia per poter fare questa intervista. Salve dottor Pringles. Pink Centaur. Eh, uh, Pink yeah. Sì, um, sono emozionata di fare questa intervista con lei. Um, grazie, grazie. Le volevo fare una prima domanda che mi sorge spontanea. Come mai un professore così importante come lei, americano, ha deciso di venire qui in Italia? Ma. Come fa ad interessar ad interessarsi soprattutto ad un mondo così lontano da dal suo? Mm -hmm. Um <coughs> well, you know, uh, I've always been interested in the past. Uh, I've been studying history for all my life and um this is this comes from my parents, you know, they always uh told me that uh, looking at the past was uh, was such a good thing to face the future. That's what my father said. Uh, they always took me to museums and libraries, you know, so we always been uh, uh, looking at this kind of thing. Uh, and my mom also used to tell me that looking back was so important because she always wanted me to look back when she used to park the car. Yeah, yes, yes, yes. Yeah. Um, mm. Sì, ecco. Um, mm. E perché proprio l'Italia, dottor Pinkcentor? Pinkerton? Pinkerton? Mm? Sì, sì. Mm -hmm. okay. Ah uh, well, you know, Italy is such a um, fascinating country. Uh there's full of history and uh, you have so many good things, you know. And my interest is not only academic. We, uh, we can study, you know, uh, documents and things from the past, but also a very good Bucadina alla Marchiale Valerione or you know, uh Pappardelle Gorgignale this kind of thing, you know... Uh, spaghetti! Spaghetti, yes, you know spaghetti, of course you know spaghetti, I'm sure. Mm. Bene, prima di salutarci vorrei parlare delle sue ricerche. Cosa sta ricercando? Ah, uh, this is pretty hard to say because Uh, we are searching all and nothing at the same time because we, we don't know exactly what we are going to find and we are just you know, studying so many documents and it's a boring test but uh, we don't know what we are going to, to find and uh, we are only making a list of things that we are going to uh, study and, and find out. Yeah. Mm -hmm. Bene, grazie veramente tanto di questa intervista, di cui io ho compreso tutto perfettamente. Ma un'ultima domanda, che è più una curiosità, lei fa suonare qualche strumento? <laughs> um, well, I, actually no, um no, no, not at all, I, I used to play bass when I, when I was a teenager, I used, you know, I had a band, but... Come i miei amici in Toscana dicono uh, you know io play tanto per far. Ah. yes Sì, yes, sì. Yes. Grazie mille! Oh, oh, but... Prego, well, well, well. Grazie a Troppa, passiamo adesso alle pagine sportive con la schiacciante vittoria per 2 a 2 del sartiano al nostro stadio comunale.